Nel video precedente In video se non avrete mai il mio fisico Hi guys Allora, vorrei dire proprio due cosine su Jessica, ok? Tu che critichi tanto le altre Guarda che lo sanno tutti che te le sei rifatte le tette uguale, è inutile che le mostri su Instagram Laura, cioè è inutile che dai delle zocche a tutte, eh? Cioè, scusami se te lo dico, scusami se te lo dico Ma tante ragazzo due gli hai chi mette solo a me, eh? Eh? Quindi, stai zitta, stai zitta, so. <sussurra> Che è successo? Oh mio, Dio, non posso crederci! Cioè, guarda! Che dovrei vedere? Come che dovrei vedere? Sono arrivata a 10 visualizzazioni in Instagram Story! Sai cosa significa questo, eh? Che non te le vede neanche tua madre? No, deficiente! È che sto diventando finalmente popolare! Ah, sì? Un influencer, praticamente! Addirittura? Devi supportarmi, altrimenti io non diventerò mai come chiama Ferrani, capito? Inizio a contattare il brand per le sponsorizzazioni. Hai solo 10 visualizzazioni. Guarda che 10, sono tantissime! Eh? Ma se non nonna Geltrude ne fa di più con un peto <susurre> <susurre> Mamma mia, era un'ora che la tenevo in canna Ma stava registrando? Non <susurre> stavano dicendo i peti di tua nonna di impedirmi di diventare una... Grande influencer, sì, perché come ben sappiamo è bellissimo E a tratti spaventoso Il mondo del web ha creato migliaia di posti di lavoro E per quanto possiate essere una di quelle persone che magari dicono che... <susurre> Non è un lavoro vero So per certo che rosicate un botto Quando vedete il megattico di Chiara Ferragni Su Instagram Sì, t'ho sgamato <coughs> Signore e signori Benvenuti su Influencer effetti collaterali Regola numero uno per diventare un grande Influencer Fotografare e postare foto del cibo Ok Ecco Ma perché? Perché non so impiattare sono un influencer, mica una cuoca Ah non sai neanche cucinare se è per questo Dai. Regola numero 2 per diventare una grande influencer Pubblicare outfit alla moda su Instagram Dai ma sei ridicolo, Deve sei mi un asciugamano in testa Dai, non può essere questa la moda attuale Ah sì? Guarda Ah ok Regola numero 3 per diventare una grande influencer Guadagnare Oh, oh ho trovato un'app pazzesca, si chiama Love Lovebuy, ti fa guadagnare crediti per scattare foto, scaricare app, partecipare a sondaggi, lasciare commenti, condividere, scrivere recensioni ed è fighissimo perché se fai un video su YouTube ti danno ancora più crediti. Ma ti pare che vendo la mia immagine per un prodotto del genere? Ma guarda che puoi usarli su Amazon e su altri 3 miliardi di siti. E quindi? Eh, valgono anche per comprare vestiti. Hi guys! Oggi volevo consigliarvi un'app da paura, si chiama Lovebuy e in pratica eh, cioè, ti permette di guadagnare eh, crediti da poter usare su Amazon ricariche telefoniche e altri 3 miliardi di siti è una cosa pazzesca! è semplicissima, in pratica ti paga anche se fai solo 10 se fai ben 10 visualizzazioni nelle Instagram Stories Ne faccio di più io Come scusa? No niente Ah L'app è disponibile per iOS e Android su Tutti i app store Descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto Io vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale Io ringrazio Lovebuy per la collaborazione E per i buoni Amazon Shh. Vi invito a provarla sia perché funziona dannatamente bene Sia perché è gratis Quindi, dai, yeah. link in descrizione Ciao Ah sì? di sì Sta, dimmi se faccio schifo Questo fa tutto a mani. Mm -hmm. Dio, che, che la scordinazione proprio non mai come Chiara Ferrari!